Va bene, allora riprendiamo la settimana ehm, attaccando l'esercizio che avevamo visto la volta scorsa, almeno su cui avevamo cominciato a ragionare, eh, per cercare di completarlo, più che altro cogliendo gli spunti dei vari eh, punti che ci vengono richiesti. Quindi dal punto di vista implementativo non è eh, particolarmente complesso, eh, però come dicevamo è un po' una, un pretesto, uno spunto. Per ragionare su che si così? Ecco. per ragionare un pochino eh, sulle modalità di progettazione del software a oggetti essenzialmente programmi, programmi oggetti. Quindi eh, eravamo fermi sul punto 1, no? cerchiamo di andare diciamo così, a un certo ritmo. sono eh, cose che dovreste in buona parte già conoscere, magari proviamo a rivederle insieme per inquadrarle, magari serve anche di ripasso, se avete domande, curiosità o altro, ci fermiamo no? e lo discutiamo. Okay? Allora Il punto 1 ci dice, inserire nel libretto un elenco di 20 oggetti vuoto a piacere. Mm? Eh, prima di andare avanti però, leggiamo la nota 2. Per il momento la classe libretto viene richiamata da un semplice main di prova, dovrà però essere progettata in modo da poter essere richiamata anche nel contesto di un'interfaccia grafica. Qui noi stiamo già pensando, già in modalità model view controller in qualche modo, no? questo qua gestisce un'applicazione che è quella di gestione di un libretto, semplicissima, però eh, la classe libretto gestisce i dati e poi ci sarà qualcuno che ne richiama le funzionalità. In questa prima fase di sviluppo, richiamare funzionalità sarà un semplice programma di prova, ma poi lo integreremo in un'interfaccia grafica. Quindi teniamo presente questo quando decideremo come implementare le varie funzioni, soprattutto per quanto riguarda l'input e l'output dei dati. Ok, allora, partendo dall'inizio, il primo punto era, eh, l'avevamo già no, eh, cominciato a discutere la volta scorsa, eh, il punto 1 di questo esercizio chiede, permetti a questa classe libretto di poter aggiungere i nuovi voti. E allora abbiamo visto che ci serve un metodo di tipo add di, che prende come parametro un oggetto voto. Oggetto voto che a questo punto dovrà essere creato dal chiamante, abbiamo deciso. No? Eh, per massimizzare il disaccoppiamento tra gli oggetti abbiamo, abbiamo pensato che non fosse utile alla classe libretto, se non dove necessariamente indispensabile, eh, conoscere qual è la struttura interna di un voto. Quindi per aggiungere un voto al libretto non ho bisogno di sapere come è fatto il libretto, come è fatto il voto, eh, e quindi prendo semplicemente un oggetto voto e lo aggiungo alla mia lista di voti che ho costruito. Quindi questo metodo si semplicemente, semplicemente in una riga che è voti.add di eh, V, che è il parametro di questa funzione. Quindi noi abbiamo una lista di voti che alla creazione del libretto non contiene nulla e poi via via che viene chiamato il metodo ADD conterrà sempre i voti successivi in ordine di inserimento in questo caso, quindi non sono ordinati né per voto né per data ma semplicemente per ordine di inserimento. Poi una buona abitudine che dobbiamo sempre avere è quando scriviamo qualche cosa sempre commentarlo ovviamente eh, in modo da poi ricordarci cosa abbiamo fatto quindi aggiunge un nuovo voto al libretto, ha semplicemente un parametro che è il voto da aggiungere, così ora e nel futuro ogni volta che si andrà diciamo, col mouse su questo metodo add ci sarà, salterà fuori la documentazione e quindi sarà più facile ricordarci tra i vari metodi che, che, che definiamo eh, quali che cosa fanno ciascuno perché ho chiamato add questo metodo? questo è ehm, add è un metodo della classe libretto che a sua volta chiama un metodo che si chiama add della lista che, che è contenuta che è gestita dal libretto okay? questo pattern di lavoro eh, si chiama delega delegation quindi fatto questo metodo add non fa altro che delegare alla lista sottostante l'operazione di, di aggiunta. Quindi quando io ho un metodo che non fa altro che delegare, per chiarezza non è male chiamare il metodo sovrastante con lo stesso nome del metodo sottostante, del metodo delegato. Io non voglio esporre al chiamante di libretto l'oggetto voti. Questa lista qua è privata e privata deve rimanere. Quindi non voglio lasciare che qualcun altro aggiunga un oggetto alla mia lista senza il mio controllo, perché io questo metodo ADD potrei volerlo controllare. No? Se tu stai aggiungendo il 27esimo voto non va bene perché magari nella tua carriera devono essere di meno, oppure più avanti dovremo impedire l'aggiunta di voti duplicati. No? Quindi io non voglio che dall'esterno facciano ciò che vogliono sulla mia lista voti voglio controllarlo io, ma poi in ultima analisi, al di là dei controlli che faccio, alla fine devo aggiungere, delegare alla lista l'operazione di aggiunta vera e propria. No? Quindi questa operazione qua di, di avere più livelli a cui possiamo vedere lo stesso elenco di oggetti, eh, la vedremo spesso. Delegation, come eh, diciamo, termine tecnico che descrive questo pattern. E dopodiché cosa me ne faccio di questo metodo? Eh, devo testarlo, devo richiamarlo da qualche parte, se no da solo nessuno, non si chiama da solo. Allora, eh, diceva, il testo ci suggeriva di fare un main di prova, un semplice main di prova. Semplice perché non usiamo qua, non andiamo a creare i castelli tipo JUnit, che siano dei framework di, di testing automatico. E dove lo faccio questo main di prova? Allora io preferisco non farlo dentro la classe libretto, ma fare una classe a parte. E poi vi dico perché. Ehm, allora, fatemelo prima creare, quindi dal progetto io mi creo una classe che chiamo testLibretto, la quale abbia il metodo main, non la classe libretto stessa. Ecco, da questa classe testLibretto eh, richiamerò i miei metodi della classe libretto per poter vedere se funziona. Perché ho scelto di farlo in una classe separata. Cioè, qui ho un metodo main in cui alla fine, di fatto cosa farò? Cre creerò un nuovo libretto, eh, lo chiamavo libre, uguale new libretto, e poi a questo libretto proverò a chiamare un po, più, un po' di volte il metodo add di oggetti voto che dovrò creare, quindi avrò un new voto. Eh beh, poi devo costruire, scrivere il costruttore e così via, no? quindi creo un oggetto e, faccio, e ci faccio cose che cosa mi impedirebbe di mettere questo intero main tale e quale dentro la classe libretto qua sotto in fondo nulla no? <ride> cioè, non c'è nulla che me lo impedisce quindi avere una classe che abbia un proprio metodo main che serve per testare se stessa però il fatto di farlo da fuori mi permette di essere sicuro che in questa classe di test io neanche per sbaglio vada a usare dei dati privati perché se io il main lo scrivo qua dentro la classe libretto la variabile voti la vedo poi è un casino perché da un metodo statico non riesci a prendere i valori di una variabile di distanza perché il main è un metodo statico in ultima analisi per cui si creano poi più problemi che non soluzioni però c'è sempre il rischio di aver chiamare, che rischi di, di poter chiamare un metodo privato, rischi di poter vedere una variabile privata, eccetera, e quindi il test che fai non è realistico di come gli altri possono usare la tua classe. Quindi è più pulito separare la classe di test dalla classe, diciamo così, di business, quella che fa il lavoro vero, tenendole separate. Così la, la, mi accorgo meglio di quali sono le funzionalità che la classe espone, mi accorgo delle funzionalità che la classe... Eh, che mancano la classe, ce ne accorgeremo tra un secondo, e quindi eh, no, il lavoro con l'interfaccia vera e propria. È un test più corretto. Primo motivo. Secondo motivo, eh beh, questo è un programma di prova, ma io di programmi di prova ne potrei avere 280 a seconda di che cosa sto provando. Quindi non posso cablare tutto in un unico main della classe stessa. Posso avere 27 programmi di test diversi, uno magari che testa le funzionalità di base, uno che testa magari la velocità eh, di esecuzione, uno che fa che so, operazioni tipo aggiungi, cancella, aggiungi, cancella tantissime volte per vedere se funziona, se ci sono dei bachi, eh? e quindi li posso tenere separati, eh? non necessariamente eh, bloccarne uno solo qua dentro. Quindi cerchiamo sempre di pensare così. Dopodiché, quando tutto funziona, questi programmi di test li archivio da parte e nella mia libreria lascerò solamente la classe vera e propria, quindi non mi devo portare dietro tutto un bagaglio, non lo devo cancellare, ovviamente, ma non mi devo portare dietro tutto un bagaglio. Ok, allora, assodato che ci piace di più tenere il test separato dalla classe, qui devo creare un nuovo oggetto di tipo voto, il costruttore di voto richiede tre parametri, il voto stesso, il corso e una data allora diciamo che noi abbiamo preso 30 di analisi 1 perché dovendolo inventare tanto vale inventarlo bello analisi 1 e poi il terzo parametro è una data adesso come vi dicevo non, so ancora, non vi ho ancora raccontato come funziona la libreria Java.time però ehm, credetemi che per creare un nuovo oggetto data partendo da una data fissa, eh, c'è questo metodo molto semplice, local date of, in cui gli passo anno, mese e giorno, non devo fare parsing di stringhe, cose strane, gli passo l'anno, mese e giorno e lui mi crea la data. No? Quindi, eh, quindi diciamo che noi faccio, adesso fate il terzo anno, il 2019, noi siamo passati passare nel 2017, al gennaio, probabilmente era il 15, non so. Quindi abbiamo creato un oggetto voto e l'abbiamo aggiunto al libretto. E questa operazione qui, dice il testo, prova ad aggiungere 10 oggetti. E io ne aggiungo un po', con dei voti a caso. Eh, non so, 25, aggiungiamo un 28, aggiungiamo un 18, 20, un altro 25, perché poi il 25 ci serve. Uh, 24 bah, mettiamo un altro 25 quanti ne ho? 3 6, 9, ne manca 1 dai su, seleziona la riga incolla 27 e poi mettiamo che questo qua c'è poi analisi 2, poi ci sarà fisica 1 metto tutti quelli simpatici eh? fisica 2 Cosa possiamo? Ah, c'è anche geometria. Sto, sto pescando nelle vostre memorie. Eh, poi cosa c'è? Secondo anno non ho idea. Vabbè, eh c'è programmazione oggetti che l'avete passato tutti. Ah, no, no, non lo metto su 20, programmazione oggetti, lo metto qua sotto, dai. Poi qui possiamo avere, non so, inventiamo. Eh. So, economia, mettiamo ricerca operativa, mettiamo complementi di economia, invento, eh? non so se esistono davvero questi corsi qui, ma è tanto per completare qualche cosa. Ehm, e poi logistica. So che non ce l'avete voi, è un peccato, ma... Ok. Mettiamo dei dati un po' diversi, perché questi qua sono, questo è del secondo anno, quindi l'abbiamo passata nel 2018, questo è il primo anno ma nel secondo semestre, quindi diciamo che era, sto inventando ovviamente dei dati. Eh, Fisica 2 anche questo è il secondo anno, boh, secondo semestre, primo semestre, diciamo che l'abbiamo fatta a settembre perché, perché di solito è così. Eh, questa qui stiamo a settembre 2017. Questo 2018 gennaio, 28 gennaio, qua, inventiamo un po' di cose. Questo facciamo che a giugno. Diciamo, facciamo finta che questi qua siano del 2019 questo è febbraio primo febbraio questa è al 25 gennaio vabbè dai abbiamo messo dentro un po' di esami con dei valori più o meno casuali voi potreste mettere quelli veri e poi vediamo se funziona il tutto quindi faccio run e boh, eccezioni non ne ha date, però non so minimamente che cosa abbia fatto. Nel senso che facendo run non ci sono errori di compilazione, non ci sono eccezioni runtime, li eseguo e come faccio a vedere il risultato? Per vedere il risultato dovrei essere in grado come minimo di non so, visualizzare, stampare qualche cosa. Il problema è che da questo programma esterno non riesco a stampare un bel niente perché il, la classe libretto non ha nessun metodo che mi permette di estrarre i dati che ho inserito. Non ancora, diciamo. Allora, potrei aggiungere un metodo print qua sotto, potrei aggiungere eh, la chiamata a questo metodo, eccetera, però c'è anche un altro modo per capire se un programma sta funzionando, senza necessariamente far sì che il programma stampi tonnellate di testo sulla console. E poi cercare di leggere e capire se sta stampando le cose giuste. È il debug. No? È quella piccola icona che tutti si dimenticano, che è questo scarafaggetto qua su, che ci permette di entrare in modalità di debug sul nostro programma. Allora, eh, ad esempio, posso mettere un breakpoint, devo mettere su un'istruzione, quindi lo metto ad esempio qua sulla 19, basta fare doppio clic su una linea. No? e sto dicendo che in modalità debug con questo piccolo breakpoint quel pallino azzurro che c'è sulla linea 19 sto dicendo che quando il programma viene eseguito in modalità debug e l'esecuzione del programma arriva a quella linea l'esecuzione si ferma e, mi permette di e permette al debugger che è integrato dentro Eclipse di interagire col programma quindi in questo caso lo faccio qui okay? prima della linea 19 quindi vorrà dire che il mio programma quando farò run, lo faccio eseguire in modalità debug, arriverà fino alla riga 18 e poi si fermerà. Allora a questo punto io potrò andare ad analizzare il contenuto delle strutture dati. Allora io ho cliccato sullo scarafaggio, sul debugger, e Chris mi dice guarda che sei entrato in modalità debug, se vuoi ti riorganizzo le finestre in modo da vedere ciò che ti serve, ovviamente sì, Spendo un attimo di tempo per familiarizzarci con questo ambiente perché è, è essenziale. No? Il debugger mi fa vedere sulla sinistra quelli che sono i programmi in esecuzione. In questo caso abbiamo un semplice programma single thread, quando avremo JavaFX ci saranno più thread che vanno avanti perché devono gestire l'interfaccia grafica. E ci dice dove fermo, dice fermo alla riga 19 di tes testlibretto.main. E infatti siamo qua. Questa barra verde, questa riga qua è evidenziata in verde perché è la riga che sta per essere eseguita. Io posso eseguire questa riga con questi controlli, che sono con queste freccioline gialle, step into e step over. Step over fa sì che venga eseguita questa riga, e quindi il cursore si sposti avanti. Step into eh, entra dentro la chiamata della funzione, quindi se io facessi step into adesso, entrerei dentro il costruttore di voto. Quando il costruttore è lì, io posso decidere, programma vai avanti ed esegui tutta la riga, oppure programma entra dentro le funzioni che, o i metodi che vengono chiamati nell'esecuzione di questa riga. Ok? Quindi per andare avanti riga per riga su questo eh, codice basterebbe andare avanti con il tasto F8, oppure con questa, F6 pardon, oppure con questa frecciolina che scavalca. Se no F5 entra dentro. Ma adesso non voglio entrare da nessuna parte, voglio semplicemente vedere se, se questi voti sono stati inseriti. Allora sulla destra vedo tutte le variabili che eh, sono accessibili da questo contesto attuale. In questo caso siamo nel metodo main e vediamo args che sono il parametro del main e libre che è la variabile che abbiamo dichiarato qua dentro. E da questa finestra variabili posso espandere. Qui sto facendo qualche cosa che in Java non potrei fare. Da main vado a vedere il contenuto di la variabile voti privata di un oggetto che ho definito. Ma qui siamo in modalità debug, possiamo, abbiamo i superpoteri, possiamo vedere tutto. Quindi abbiamo un oggetto voti e sotto mi dice, mi cerca di visualizzare che cos'è questo oggetto voti che è una lista, array list e questa lista contiene 9 elementi da 0 a 9 questa è un array list e quindi Java ce lo, il debugger ce lo fa vedere come un vettore di posizioni successive se avessimo costruito una linked list sarebbe stata un pochino più brutta da vedere parecchio vabbè e eh, il primo voto, se ci clicco sopra, lui mi dice che è un oggetto di tipo voto, però ciò che mi stampa qua sotto è qualcosa di abbastanza poco eh, utile, perché mi dice questo è il tipo di oggetto, chiocciola, indirizzo di memoria. Cioè un oggetto di tipo voto in questo indirizzo di memoria. Contiene i dati giusti o no? Eh, non lo so, per saperlo devo espandere e andare a vedere che effettivamente il corso è Analisi 1, la data è eh, 15 gennaio 2017 e il voto era 30 e quindi qua posso controllare tutto ciò che voglio perché mi ha stampato questo? perché la classe voto non possiede un metodo toString to altrimenti il debugger che non è scemo anziché stamparmi l'indirizzo di memoria mi stamperebbe già la conversione in stringa dell'oggetto voto stesso quindi questo è già un prima. È un suggerimento per dire anche gli oggetti che non abbiamo mai bisogno di visualizzare il cui contenuto non dobbiamo mai stamparlo video quindi non ci serve tecnicamente un metodo toString se lo mettiamo ci aiuterà sicuramente nella fase di debug. Quindi, qui abbiamo verificato che effettivamente vengono aggiunti oh, 9, eh, non 10 elementi perché il decimo non l'ho ancora aggiunto, sono ancora qua sulla. semplicemente, eh, Eclipse non mi permette di mettere un breakpoint sulla parentesi graffa chiusa perché non c'è una riga di codice in esecuzione lì e quindi non si può fermare prima di. No. e allora devo fermarmi la riga prima quindi qua ho una prima verifica che i dati che ho inserito siano sensati ok? Um, se noi aggiungessimo questo famoso metodo toString su voto lo potremmo vedere decisamente meglio allora stoppiamo il debugger possiamo ritornare in modalità Java vedete che qua in alto a destra ci sono le varie prospettive quindi quelle di debug oppure quelle di programmazione Java che semplicemente toglie dai piedi le finestre che contengono le variabili, i breakpoint, eccetera. è utile sicuramente aggiungere una variabile, un metodo, toString, che contenga per l'oggetto vuoto i, i tre campi di cui è composto. Adesso qua ci sono vari modi con cui poterlo costruire. Io quello che preferisco è usare lo string.format perché mi sembra più facile da faccioccare poi se volessi personalizzarlo, ma se no Potete anche usare la concatenazione di stringhe. Cambia solamente il modo in cui lui compone il messaggio che viene stampato. Per default Eclipse me, definisce un metodo toString che contiene nome della classe, parentesi quadre, nome dei vari attributi con il loro valore. Tra l'altro, vabbè, questo è un dettaglio, data è un oggetto però qua viene stampato come fosse stringa, quindi implicitamente viene chiamato il metodo toString dell'oggetto data. Quindi con questa a cascata vengono chiamati i toString dei vari oggetti. Allora, se io salvo questo e riprovassi il debug dello stesso progetto, vabbè, Libre è sempre un oggetto, di tipo Libretto, non, non, stampa, non mi stampa nulla perché il Libretto, la classe Libretto, non ha il metodo toString. Però se vado sul singolo voto, questa volta, anziché farmi vedere l'indizio di memoria, me lo stampa già in formato leggibile. Non solo voti, che è un array list, l'array list sa come stampare i propri contenuti. Quindi di fatto qui vediamo che sono su voti, come, come variabile, vedo l'elenco di tutti i voti. Aperta quadra, vuol dire inizio della lista. Questa cosa qua, pardon, è il primo voto, virgola, questa virgola l'ha messa chi? L'oggetto ArrayList, poi ha chiamato, e anche questo spazio, poi ha chiamato il toString del mio oggetto voto che ha stampato questo messaggio che abbiamo appena costruito. Quindi, collaborano questi metodi toString per crearmi un messaggio che in un'istruzione sola mi stampa l'intera struttura dati, senza dover fare cicli, eccetera, no? usiamo ciò che abbiamo a disposizione dato questo anche da linea di comando lo potremmo fare la cioè linea di comando da, da, da, da, da, java, da codice java lo potremmo fare, basterebbe fare voti.toString, voti è un arraylist e mi restituisce questa stringa qua, che compone no? anche le, le rappresentazioni testuali dei singoli voti ok questo ci dà, senza dover necessariamente stampare qualche cosa, questo metodo è talmente stupido che non facciamo di test particolari, però usando il debugger siamo riusciti a capire che probabilmente funziona. Ok, tolgo questo breakpoint da qui perché non mi servirà più. Forse. Poi vado avanti, salviamo questo, vado avanti, direi che il punto 1 l'abbiamo implementato, non mi diceva di stampare nulla, semplicemente di essere in grado di inserire 10 oggetti e quindi posso proseguire al punto 2 ricordiamo che stiamo sviluppando in un sistema di controllo versioni quindi se per me il punto 1 è finito e funziona commit lo salviamo giusto? E infatti se torno qua nella, nella, nella parte di staging mi fa vedere che cosa ho modificato rispetto prima, ho modificato libretto, ho modificato voto per aggiungere il toString e ho aggiunto la classe test. Aggiungiamo e come messaggio di commit diciamo che abbiamo implementato il punto 1. Vado. Così, se da adesso in avanti e facessi casini, a questo punto ho messo un punto fermo. Possiamo andare avanti sul punto 2. Stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25. Eh, dicevo, qui siamo in un sistema di controllo versioni, stiamo lavorando sempre sul branch master, sul branch principale, quindi stiamo andando avanti. Poi tra un attimo, magari quando faremo qualcosa di un po' più complicato, proveremo a farlo su un branch separato per tenerlo separato dal master e poi vedremo come ricongiungerlo. Ma per ora siamo ancora su cose facili. Allora, stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25. Vabbè, vorrà dire che la classe libretto dovrà avere un metodo che riceve come parametro il punteggio di un voto e... Allora, anche qua io ho due cose che mi vengono in mente. Potrebbero essere un metodo di questo genere, public void stampa voti, int voto. Oppure posso avere un metodo, ma vengono tre idee, non due. Public void, anzi string, eh, tampa voti due, int voto. Oppure potrebbe esserci ancora un'altra. Cerca voti, int voto. Allora, in tutti e tre i casi chiedo alla classe libretto di ricercare i voti che hanno un certo punteggio. Nel primo caso la classe libretto li stampa direttamente, system.out.stampa, Nel secondo caso la classe. Eh, libretto costruisce una stringa che conterrà esattamente gli esami da stampare, ma non la stampa ancora. Il chiamante riceve questa stringa e ci penserà lui a stamparla. Nel terzo caso, manco si, si pone il problema alla classe libretto di come visualizzare questi voti, ma semplicemente seleziona una lista che contiene tutti e soli i voti che corrispondono al criterio di ricerca. Alla fine, in tutti e tre i casi, ho qualche cosa no, che mi dà l'elenco dei voti. Nel primo caso, ce l'ho già a video, nel secondo caso, ce l'ho in una stringa che basta stampare, nel terzo caso, ce l'ho in una lista. Basta stampare anche lì, abbiamo visto appena adesso che facendo la lista punto to string mi dà già tutta la stampa non proprio incolonnata, non proprio bellissima da vedere, ma insomma più che accettabile. Quindi il risultato è lo stesso, pratico. Ma quale delle tre forme per noi è preferibile? Quale ci piace di più? Un 1, 2, 3? 3. Lui vota 3. Siete con lui? Siamo tutti con lui. Ma perché abbiamo anche letto prima la noticina che dice guarda che sta cosa qua, poi ci vogliamo mettere un'interfaccia grafica davanti. Quindi se questa cosa qua mi stampa video sul, sul, sulla console eh, della roba, poi quando c'è un'interfaccia grafica non ne faccio niente di questa roba qua. E neanche se mi preparo la stringa che poi l'interfaccia grafica potrà mettere in un campo di testo, e questa stringa cosa contiene? Contiene i nomi, i nomi e la data, la data la voglio vedere o no? Ma magari in alcuni casi la voglio vedere, in altri casi non la voglio vedere la data. Allora, separiamo l'operazione di ricerca dall'operazione di formattazione del risultato, quindi. Questa è una classe che deve lavorare con i dati, gestire i dati, a lei non interessa la formattazione. E quindi questa classe non farà altro che, semplicemente, cioè questo metodo, perdon, non farà altro che scandire la lista, controllare i vari voti se hanno un punteggio pari a 25 e se sì, restituirli in una lista nuova che sta creando quindi una lista voto chiamiamo result uguale new array list di voto e iteriamo for voto v due punti this punto voti if voto uguale Voto eh, result.add div add, .db. result Quindi, dato un, dato un voto, adesso qua mi casino, perché abbiamo chiamato gli oggetti male, no? La frase che stavo per dire è va, dato un voto cerca se ci sono dei voti che, sono, che contengono quel, quel voto. Cioè, voto è la parola che abbiamo dato sia al punteggio che all'oggetto che contiene il punteggio, la data e eh, l'esame. Quindi dato un voto numerico mi restituisce l'elenco degli oggetti voto che che hanno quel voto come punteggio, non voglio andare avanti per altre ore continuando a fare queste perifrasi per riuscire a capire di cosa stiamo parlando, no? abbiamo fatto un errorino nel chiamare voto sia l'oggetto che un suo campo e quindi ci incasiniamo, no? nello spiegare che cosa facciamo e anche nel pensarlo, no? ci complica ci incarbuglia il cervello. Allora io una cosa che farei praticamente subito di andare a cambiare nome quell'attributo voto, perché sennò no non ci capiamo più nulla. E... Ma al di là del, del nome, no? è uno... Dare il nome giusto alle variabili e agli oggetti è uno dei due problemi forse più grossi, più difficili nell'informatica. Ehm... Al di là del nome di questo oggetto, il lavoro che stiamo facendo è molto molto semplice. Okay? Stiamo creando una nuova lista che contiene un sottoinsieme dei voti precedenti. E questa lista la possiamo restituire al chiamante qua sotto. Allora, vediamo di farlo, poi sistemiamo il problema del nome, eh? ma vediamo solo di prima di tutto controllare che funzioni. Quindi io potrei dire, chiamare la funzione sul libretto la funzione cerca voti passando di 25 questa mi dovrebbe restituire una lista di voto la chiamo 25 la lista va aggiunto java.util ok e a questo punto posso anche stampare ad esempio intanto siamo su un, su un main di prova, non siamo dentro la classe di bretto, quindi qui possiamo dare per scontato che ci sia una console su cui stampare. Quindi se eseguiamo questo, nella console ci stamperà una serie di oggetti voto, fisica 1 25, ricerca operativa 25, logistica 25 e basta. Sui 10 esami ce ne sono 3 per i quali avevamo indicato un voto di 25, un punteggio di 25. Quindi adesso abbiamo, adesso il programma è terminato quindi non abbiamo più niente, però immaginiamo il programma un attimo prima che terminasse, quando ha stampato questa roba. Avevamo un oggetto voti, che era un array list, che al suo interno conteneva, scusate, rifaccio, avevamo un oggetto libretto, che al suo interno conteneva un array list che conteneva 10 oggetti voti, i 10 esamini che avevamo inserito. Poi abbiamo costruito quest'altra lista 25 che contiene 3 oggetti voti. Voto quanti oggetti voto abbiamo in tutto il nostro programma? nel momento in cui stiamo stampando questa lista quanti oggetti voto abbiamo nel nostro programma? 10 sono dentro il libretto, 3 sono nella lista che si chiama 25 in tutto ne abbiamo? 10 10 non 13 attenzione perché la chiave sta qui. Io ho aggiunto a una lista un oggetto che già c'era. Quindi l'oggetto che rappresenta l'esame di analisi 1, 25, adesso è presente sia nella lista voti, dove ci sono tutti, sia anche nella lista results, che poi diventerà 25. È lo stesso oggetto. Okay? che viene incorporato, linkato, riferito due volte. Non sto copiando un oggetto, non sto facendo una copia dell'oggetto vecchio e ne, ne uno nuovo da mettere in un'altra lista. Questo ce lo dobbiamo avere sempre ben chiaro. Ogni volta mi chiedo, sto creando un oggetto diverso o sto riusando un oggetto che ho? Perché se poi qualcuno va a modificare la data, va a modificare il voto, va a modificare qualche attributo del mio oggetto, eh, se l'oggetto era uno e lo stavo puntando da più strutture dati, eh, cambia dappertutto, me lo vedo cambiare dappertutto, perché era uno solo, semplicemente lo stanno, ci sto arrivando da più lati, da più liste diverse. Se invece fossero oggetti separati, eh, ognuno ha una sua, una sua storia, ha dei suoi attributi, dei suoi valori diversi. Ok, Quindi in questo caso stiamo riusando gli stessi oggetti, qui non stiamo. questa che sembrerebbe un'operazione pesante, se voi la faceste in C sarebbe un'operazione pesante, perché devo prendere dei dati che ho e ricopiarli in un altro array. Qua è un'operazione leggera, in realtà, perché sto solamente copiando il riferimento, il l'indirizzo di memoria, no? la reference Java a un oggetto che già esiste, ma quell'oggetto potrebbe avere 200 attributi, potrebbe avere un costruttore pesantissimo che fa molte operazioni, ma io non sto costruendo un, altro, un, nuovo, un nuovo oggetto, non lo sto creando. Qui non c'è new, non c'è traccia di new, non sto creando nuovi oggetti, cioè l'unico nuovo oggetto che ho creato è l'ArrayList. che però conterrà, riuserà, degli oggetti che già ci sono. Ok? Avete un modello mentale di questo? Io uso la lavagna per un secondo, scusate per la registrazione, ma io ho la mia lista dei voti, che è un array che al momento contiene 10 elementi, non disegno tutti e 10. Questo è l'array list voti, libretto, punto voti. Questo punta a 10 oggetti voto. Io li disegno sparsi, questi oggetti, perché ogni volta che faccio new, Java mi, da, mi, mi alloca un indirizzo di memoria nuovo, in cui contenere l'oggetto che ha i suoi campi, eh? il voto, l'esame, la data, eccetera, eccetera. In realtà il nome del corso a sua volta è un oggetto perché è una string La data a sua volta è un oggetto perché è un oggetto date. Quindi in realtà a rigore dovrei dire che questo oggetto a sua volta è un altro oggetto stringa, questo a sua volta. ma non voglio andare oltre, mi fermo qua. Quindi questa lista contiene i riferimenti Qui faccio delle frecce ai vari oggetti. Li ho messi disordinati perché non so dove saranno in memoria, non so se uno è prima, l'altro dopo, non mi interessa. Noi sappiamo che questa parte dello spazio di memoria che contiene gli oggetti in Java viene chiamato IP, che vuol dire un bel mucchio disordinato, lì ci sono tutti gli oggetti per arrivarci devo avere un riferimento che mi dice dove sono questi riferimenti li ho messi ordinati dentro una list. se faccio un'altra list, come ho fatto per, eh, per quella che si chiamava result che poi è diventato 25 sto semplicemente dicendo il secondo elemento ha l'attributo voto uguale a 25? sì se sì allora prendo questo riferimento e lo copio qua Copiare questo riferimento qua vuol dire che anche questo punterà dove puntava l'altro. Quest'altro non lo sa, non si è accorto di niente, non si è spostato, non si è duplicato, è sempre lui. Adesso è però è raggiungibile da due padri diversi. Okay? E così via per gli altri. Ok, insisto su questo perché tra un po' vedremo esattamente il caso opposto. Dicevo, prima di andare avanti voglio un attimo sciogliere questo nodo linguistico per cui si chiama nello stesso modo un, um, una classe e un attributo di quella classe. E quindi potrei magari cambiare questa cosa qui, questo attributo voto, anziché chiamarlo voto come la sua classe, lo potrei chiamare punti forse è più chiaro, così i punti di un voto, per voto, oppure potete chiamare, cambiare la classe voto o chiamarla esame, però il testo diceva di usare voto, quindi preferisco tenere buona la classe e cambiare l'attributo. Allora, le operazioni di rinominazione, cambio nome, non so, so quale sia la parola in italiano, di cambio nome di, una, di un oggetto, di una variabile, sono sempre molto pesanti, rischiose, perché rischi di far casino, perché lo cambi da una parte e non lo cambi dall'altra specie se abbiamo chiamato due cose diverse con lo stesso nome hm? furbi noi eh, per fortuna eh, Eclipse, ma mi sa che lo sapete già ha una funzione di refactor che tra le varie funzionalità quindi rifattorizzare il codice significa modificare il codice senza cambiare il funzionamento quindi spostare le cose ma invarianti al rispetto alla funzionalità cioè ciò che faccio alla fine lascia pro un programma modificato ma che fa esattamente la stessa cosa. Una delle rifattorizzazioni più semplici è quella di rinominare un oggetto. Quindi rename lo puoi fare sulle classi, lo puoi fare sugli attributi, eccetera, eccetera, lui ti dice scrivi qua il nome nuovo e io man mano che lo scrivo, ad esempio scrivo punti, vedete che lo sta cambiando contemporaneamente in più punti diversi del codice. Ma a me non basta... Perché io vorrei anche, se clicco su opzioni, dire che voglio rinominare anche i get resector, non solamente la variabile, cioè non più get voto ma get punti. Potrei farlo o non farlo, quindi nelle opzioni posso decidere se cambiare solamente il nome interno della variabile oppure anche cambiarne il nome esterno di questa proprietà. Dico anche quello esterno e l'operazione di refactoring va a vedere anche i punti e modificare, correggere i punti in cui viene chiamato questo metodo. Quindi alla fine è un'operazione che la fa lui è abbastanza indolore rispetto a quanto sarebbe invece farlo a mano, che devo andare a modificare il get voto, devo farlo diventare get punti, set punti. Il... Ecco, quello che non ha fatto è questo, ovviamente perché è dentro una stringa, quindi questo devo farlo a mano. Nel formattatore però la, la variabile c'è nella classe libretto che lo richiama, non è più get voto ma get punti, ha fatto tutto a posto, l'ha messo a posto. No? Ok, questo serve solo per chiarezza futura e quindi finalmente riesco anche a scrivere il commento di questo metodo che prima non, sa non avrei saputo come scrivere senza impappinarmi. Questa funzione seleziona il sottoinsieme di voti, uh, qui facciamo anche un refattoring di questo, punti sotto insieme di voti che hanno il punteggio specificato. Parametro punti è punteggio da ricercare Ritorna la lista di voti con aventi tutti quel punteggio. Oh, questa lista può anche essere vuota. se noi cerchiamo un punteggio che non esiste mi dirà che non esiste. E qui abbiamo completato il punto 2 direi dell'esercizio. No? Quindi anche qua magari facciamo un commit. del lavoro fatto finora e passiamo al punto 3 il punto 3 ci chiede di ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso ok che è simile, no? al 2. Il 2 mi chiedeva di cercare degli esami sulla base del voto, qui mi richiede di cercare degli esami sulla base del nome del corso. Una piccola differenza c'è però, che nel primo caso gli esami di cui avevo preso 25 potevano essere molti, nel secondo caso l'esame che si chiama Fisica 2 è uno solo, basta e avanza. E quindi il risultato è univoco, ce n'è uno solo. Allora, qui sempre nella classe Libretto aggiungeremo un metodo, ragioniamo un po' su qual è. Il testo ci dice cosa deve fare il programma nel suo complesso. Poi siamo noi no, che decidiamo qual è il modo migliore di implementare i metodi, quindi se che ne so, la stampa la deve fare il chiamante o il chiamato o cose di questo genere. No? Sta a noi la progettazione, non dobbiamo semplicemente pensare che tu debba fare tutta questa classe. Questa classe fa ciò che deve fare e poi chi la chiama farà la sua parte e così via. No? Chi la chiama per questo momento sarà il programma di prova e tra un po' sarà il controller dell'interfaccia grafica che richiama questi metodi e poi usa i risultati. Quindi noi cerchiamo di progettarlo, questa classe, in modo che sia coerente, sensata e non troppo vincolata a questo esercizio specifico. Quindi soddisfa ciò che deve fare questo esercizio, ma deve essere anche più aperta in generale per essere utilizzata in altri contesti. Allora, qui abbiamo un'altra classe che ci permette di ricercare i voti, questa volta passando dall'esame. Qui sarà un, un altro metodo pubblico. Allora, il testo mi dice, dimmi qual è il voto che hai preso in quell'esame. Allora, ti restituisco un intero che è il voto, o ti restituisco un oggetto voto e poi l'intero te lo vai a prendere tu? Ormai avete capito come penso, no? Questa è la seconda. Perché so, sai, se domani ti servisse la data, quel metodo lì che ti riusci il voto non te ne fai niente, ti maledirai, no? Per non averci pensato prima. Allora, ti costa uguale e restituisci qualcosa in più, va sempre bene. Cerca, esame. A questo punto ti passo come stringa il nome dell'esame. E sarà una cosa molto simile. Però questa volta restituisco solamente un oggetto, un oggetto solo, se lo trovo. Quindi for, questa volta, voto dis.voti itero di nuovo questa se per caso v get corso è uguale a nome esame come si scrive? return v Altrimenti, return null. Eh, aspetta che ho una graffa messa male. Ok? Scandisco la lista, non appena trovo un esame il cui nome sia uguale a quello che sto cercando, quello è l'oggetto, lo ritorno. Oh, poveretto, di nuovo l'oggetto non, non capita nulla, ma ritorno un riferimento a quell'oggetto che il chiamante se ne potrà fare ciò che vuole. Se invece dopo aver iterato su tutti gli elementi, quindi quando il for si è esaurito, li ho guardati tutti e non ho trovato l'elemento, eh, allora potrò dire non c'era. Ad esempio ritornando null. E quindi il chiamante sarà ovviamente obbligato a controllare se il valore che gli ritorno è nullo oppure no. Ok? Non bisogna usare equals. Eh sì. Eh. Perché bisogna usare equals e non uguale? Perché così controllo se i due oggetti coincidono e invece io voglio vedere se i due oggetti hanno lo stesso contenuto. Non l'ha capita. Con uguale cosa sto controllando? Controllo che due oggetti coincidano nello stesso id. L'id degli oggetti sarebbe cioè la posizione in memoria, ok? Allora, quando uso il simbolo di uguale, uguale, uguale uguale per i confronti, ciò che sto facendo è sto confrontando la posizione in memoria di due oggetti. Quindi in questo caso avrò. Il corso di analisi 1, che è qua, che ha come nome analisi 1, è una stringa che avevamo creato quando è stato creato l'oggetto. Però poi quando chiamo il metodo nome esame, gli passerò il nome esame analisi 1, che è un oggetto stringa che contiene esattamente lo stesso contenuto ma che probabilmente è da un'altra parte, sullo ip Allora questo test uguale uguale fallisce praticamente sempre, a meno che voi non vi siate salvati questa cosa qui. Qui non c'è nessun new di stringhe, però ogni volta che apriamo le virgolette in realtà stiamo facendo un new di una stringa, la stiamo mettendo a qualche parte nel lip, usiamo un riferimento che poi oh, va dimenticato, se faccio una print line della stringa e va via, lo dimentico con riferimento, oppure viene salvato in questo caso dentro quell'oggetto. Però se io scrivo di nuovo, virgolette, analisi 1 un po' di righe dopo, lui non lo sa e mi crea un altro oggetto che in realtà è uguale al precedente. E quindi quando mi chiedo sono uguali, uguale uguale, dice stanno allo stesso indirizzo di memoria? No. Deve usare il metodo equals che confronta i contenuti dei vari oggetti. Adesso purtroppo è più complicato di così, perché il compilatore di Java, mannaggia lui, fa delle ottimizzazioni. Quindi a volte si accorge se scrivo due volte la stessa stringa, anziché creare due oggetti uguali, ne crea uno solo. E fa già lui questo lavoro. E per cui a volte poi il programma ti funziona, a volte non ti funziona. E ti viene da dare la colpa a cose strane, ma in realtà la colpa è tua che non hai fatto le cose bene. Quindi l'uguale uguale dimentichiamolo sempre. Quando è che possiamo usare uguale per confrontare dei valori? Solamente se sono delle variabili semplici e non degli oggetti. E quindi int. Basta. Se <ride> sono solo gli int o i char no? che si possono confrontare per uguaglianza perché sono oggetti semplici, si dice eh no ma ci sono anche i double, sì ma i due double non li confronti mai con l'uguaglianza perché essendo con il numero di cifre, con la precisione, diciamo, non, non, i numeri floating point non sono precisi, non potrai mai confrontarli, non saranno mai uguali, no? devi sempre confrontarli con una certa tolleranza. Quindi l'uguale-uguale -uguale va bene se dobbiamo confrontare con null, che è una costante, o con un intero, o due interi tra di loro, altrimenti equals. Ok compareTo è un'altra cosa. ComperTo è un metodo che ehm, prende due oggetti e dice quale dei due viene prima dell'altro. E quindi può restituire tre valori diversi, negativo, nullo o positivo a seconda che il primo numero sia minore, uguale o maggiore del secondo. Allora, non, non è detto che gli oggetti siano sempre comparabili. Per poter confrontare, tu puoi avere dei tipi di oggetti di cui ha senso dire se sono uguali o no. E poi ragioniamo sulla nozione di equaglianza, domani ragioniamo ancora meglio quando facciamo le hash. Ma ci sono oggetti su cui magari non ha senso mettere un ordine. Esempio banale, coordinate x, y. Allora io ti posso. in un piano cartesiano, io ti posso dire che la coordinata 3, 3 è uguale alla coordinata 3, 3. Sì, ma se ti dico 3, 3 e eh, 2, 4, che segno ci metto? Maggiore, o minore o uguale? Tu mi dici diverso, è bravo, ho capito, ma con per tu non è quel contratto di restituire minore, uguale o diverso. Nessuno di questi tre vale perché non esiste una nozione di ordine assoluto, a meno di non, averla, di non volercela imporre noi a forza, non esiste alcuna nozione di ordine assoluto tra oggetti, in questo caso, coordinate cartesiane. Ma invece ha senso chiedersi se sono uguali o diversi, anzi è diverso. Allora, questo è un tipo di oggetto in cui ha senso definire un operatore equals, e non ha senso definirlo per operatore con per tu. Il Che non vuol dire, parentesi nella parentesi, che non saremo mai in grado di mettere in ordine queste cose. Potremmo decidere magari di ordinarle per ascissa e poi mettere di ascissa per ordinata, per poterle stampare in qualche modo, no? Però un conto è l'ordine in cui le voglio vedere. Un conto è l'ordine intrinseco che possiede quell'oggetto. In questo caso non ce l'ha. Allora, usare compareTo per pigrizia di non voler usare equals è un errore perché non, non di tutti gli oggetti ha senso definire un ordinamento naturale. Ok? Se leggete la documentazione di Java, quando vi parla dell'interfaccia comparable, che è quella che vi fa aggiungere il metodo compareTo, parla proprio di ordinamento naturale degli oggetti è una definizione un po' vaga, naturale, ma noi capiamo cosa vuol dire, cioè oggetti che per la loro struttura si dispongono, si ordinano, che ne so, cronologicamente, dipende che cos'è, in un modo naturale, non, non, ci potrebbe, non potrebbe venire in mente a persone diverse di ordinarli in modi diversi, diciamo così. Mentre invece, se oggetti anche non naturalmente ordinabili in un certo modo li vogliamo ordinare noi, usiamo un comparatore esterno, nel metodo sort, c'è cioè la classe completa, ma poi ci giocheremo abbondantemente, e allora in quel caso lo ordiniamo secondo quel criterio che ci piace. Ma di criteri ce ne possono essere tantissimi, tutte le volte che abbiamo i dati in una tabella, ordiniamo, ogni colonna può fungere da criterio di ordinamento, ma non è detto che ci sia una colonna che mh, contiene il criterio vero, giusto. Okay? ok, in questo caso che cosa stiamo chiamando? Stiamo chiamando equals di. Di quale oggetto? Dell'oggetto string, che è già definito, quindi non dobbiamo preoccuparcene. Ok? Perché getCorso restituisce una string. Poi tra un po' dovremo invece crearci il nostro, allora ci porremo il problema. Allora, eh, abbiamo detto cerca esame, quindi ricerca un voto. Eh, relativo al corso di cui ha specificato il nome. Parametro nome esame, vabbè, nome del corso, ricercare, return è il voto corrispondente, oppure null se non esistente quindi qui possiamo provarlo nel nostro programma di test in cui possiamo dire che voto analisi 1 uguale libretto punto cerca esame, virgolette analisi 1 e il voto di analisi 3 invece, che non esiste, cerca esame di analisi 3, quindi alla fine mi dovrebbe stampare La prima volta un esame e la seconda volta null. A1 e poi proviamo con A3. In effetti lui mi ha stampato la prima volta l'analisi 1, punti 30 data tal dei tali, la seconda volta mi ha stampato null che è il risultato di questa seconda ricerca. Per controprova, se al posto di equals mettete uguale uguale, ma non mettetelo così, non prendete le brutte abitudini, è come fumare, cioè se non cominci non, non ne senti la mancanza, ehm, probabilmente nel primo caso troverete anche nulla. Dico probabilmente perché dipende da quanto il compilatore Java è riuscito a capire che questa stringa e quell'altra erano uguali e quindi riusare una reference che già aveva. Questo vale per tutti gli oggetti, eh? anche per gli oggetti integer, mi sembra quelli dall'1 al 100 lui li ha, già, li ha già creati pronti, non li crea ogni volta, quindi non bisogna mai fidarsi di queste cose. Se facciamo la cosa giusta di usare equals va bene. No? Ok, il punto 2 l'abbiamo fatto, vediamo il punto 3 addirittura passiamo al 4 quindi anche qua magari facciamo un commit punto 3 e passiamo al punto 4 Dobbiamo, ci dice, di creare un oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto, cioè lo stesso esame con lo stesso voto. Allora, ci chiede di ragionare su l'uguaglianza tra oggetti in qualche modo. Mentre se due voti sono uguali, lo so perché vado, vado a vedere il punteggio, mentre se due corsi sono uguali, lo so perché confronto le stringhe, cosa vuol dire che due voto sono uguali. In teoria dovrei dire quali sono gli attributi di un oggetto che se coincidono rendono i due oggetti indistinguibili, intercambiabili agli effetti pratici. come eh, Non è detto che siano tutti gli attributi di un oggetto che ci servono per identificare l'oggetto stesso. Ad esempio, se io avessi degli oggetti che rappresentano gli studenti, mi basta confrontare la matricola, per sapere se si tratta dello stesso studente, di due oggetti che rappresentano lo stesso studente o due oggetti che rappresentano due studenti diversi. Nome e cognome, non mi interessa. Come si dice siete dei numeri, no? eh, Non servono. Non servono perché so sono certo che se la matricola è uguale, anche il nome e cognome sarà uguale. E in più il nome e cognome potrebbero essere uguali anche se le matricole fossero diverse perché ci sono casi di omonimia. Un po' i ragionamenti che avete fatto a tonnellate no? quando normalizzavate le basi di dati. Ci sono dei campi chiave e tutti gli altri dipendono funzionalmente da questi primi. Adesso qui, nella programmazione, non, non siamo obbligati a ragionare per dipendenza funzionale. Però abbiamo degli oggetti di cui alcuni attributi, saranno attributi, possiamo chiamare chiave, anche se sono un po' improprio, e altri che sono semplicemente dei valori che vanno a spasso insieme. Che non comportano l'identificazione degli oggetti. In questo caso, lui mi dà una definizione, che poi può, può, può, può, può, può, può piacermi o no, eh, mi dice, verifica se esiste già la valutazione, cioè, un stesso esame con lo stesso voto. E nel punto dopo, cominciamo a guardarlo, parla invece di conflitto quando avessimo lo stesso esame e il voto diverso. Cioè questo è un problema. Se ho lo stesso esame con lo stesso voto vuol dire che ho rappresentato due volte la stessa informazione. Se ho lo stesso esame con un voto diverso vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mio sistema. È incoerente. Ok. Eh, vabbè, partiamo dal punto 4. Possiamo andare a cercare... Dunque, che cos'è che deve essere univoco in un libretto? Cos'è che non si può ripetere mai? La data? No, perché magari siete capaci di dare tre esami in un giorno. Il nome del corso, sì, non si può dare due volte sull'esame. La, la combinazione nome corso e voto? Cioè è più giusto, mi sto chiedendo, definire l'identità di due oggetti voto, andando a confrontare solamente il nome del corso, oppure combinando il nome del corso e il voto, come questo mi pare che suggerisca il punto 3, il 4. È possibile avere due oggetti che considero diversi, ma che hanno lo stesso nome corso e voti diversi? No. E quindi è sbagliato pensare che l'identità degli oggetti sia data dalla combinazione nome corso e voto. E so che è quattro in trabocchetto, ma l'ho scritto nella nota che sono trabocchetti queste domande. L'oggetto vuoto ha un campo univoco, che non si può ripetere, che è il nome del corso. Sulla base di quello dobbiamo definire l'identità. Se esistono oggetti, oggetti distinti, che hanno lo stesso nome corso, ma i restanti attributi sono, sono diversi, c'è un problema, c'è un errore. Non possono coesistere nello stesso libretto. Okay? Quindi, il 4 lo implementiamo, ma non definiamo l'uguaglianza di oggetti voto, così come l'ha definito questa parentesi, stesso esame con stesso voto. Perché sarebbe, sì, potremmo implementare un metodo equals che fa questo, no? Però non sarebbe giusto, perché poi in altri contesti ci facciamo del male. Perché nel, subito nel punto dopo ci accorgeremmo che due esami che consideriamo in conflitto, lì qua si dice no, no, sono cose diverse, non preoccuparti. Okay? Quindi in questo caso il campo forte, il campo identificante di un oggetto voto è solamente il nome dell'esame. Dovremmo usare il codice, sarebbe più preciso, ma noi questo abbiamo, quindi usiamo l'esame. Quindi due oggetti voto per me saranno uguali se rappresentano il voto dello stesso esame. E quindi per implementare il moto 4, il, il punto 4, cosa farò? Avrò un nuovo oggetto voto, cercherò, nella mia base dati esiste già, nella mia lista esiste già, un altro voto uguale, cioè dello stesso corso, per me è uguale è eh, dello stesso corso, e poi andrò a confrontare i punteggi. Ok? Allora, questo è un passaggio che non è immediato, nel senso che dobbiamo modificare un po' di cose, allora ne approfitto per, farlo, per farvi vedere come si fa a lavorare in un branch separato. Magari questo qua è un po' complicato, rischiamo di fare dei pasticci perché andiamo a modificare gli oggetti, poi ogni volta che modifichiamo qualcosa dobbiamo andare a ritestare che quella parte precedente funzioni ancora, eccetera, eccetera. Quindi quando devo fare un passo che è più lungo della gamba, o di un singolo passettino, conviene farlo a parte e poi dopo li mettiamo insieme. Così non rischio di sporcare, magari, perché Perché magari ci mettiamo più tempo, non ce la faccio finirlo entro dieci minuti, e allora ho la scelta tra non fare commit, e quindi voi non lo potete vedere, e io se stanotte mi si rompe il computer perdo il lavoro, oppure fare commit e sporcare il master. Perché ci ho messo su un semilavorato, che poi non è detto che poi funzioni, magari dovrei buttarlo via e ricominciare da capo perché l'ho fatto male. Allora, visto che è un lavoro che so già che, ci, che richiederà più di un commit se non altro per ragione di tempo, lo faccio su un branch separato. Poi alla fine li, li, li riuniamo nel master. Eh? Allora, per fare un branch separato è, ban è banalissimo perché nel menu team ho un menu switch che mi permette di switchare tra tutti i branch che sono stati definiti, io ne faccio uno nuovo, le chiamo, con tanta fantasia, punto 4. E decido che questo branch venga sincronizzato anche col mio remoto. Upstream, cioè il remoto con cui mi sto sincronizzando. Altrimenti sarebbe solamente un branch locale sul mio computer. Se lo configuro vuol dire che quando faccio push verrà creato su Github anche lì un branch che si chiama .4, che traccia l'evoluzione del mio branch locale. Allora, voi dite non è cambiato niente, non è cambiato quasi niente, tranne il fatto che qua dove c'è il nome del progetto, a fianco del nome c'è scritto .4 anziché master. E anche qua c'è scritto .4 anziché master. Vuol dire che adesso sono in questo branch. Per ora il branch master e il branch punto 4 sono allineati perché non ho ancora fatto nessuna modifica. In ogni momento posso passare da un branch all'altro. Adesso coincidono perché li ho appena creati. Vedete che sono lì sulla stessa riga: c'è scritto master e punto 4. Origin.master perché è il master su GitHub. Non c'è un origin slash.4 perché non ho ancora fatto push e quindi su GitHub non c'è ancora. Allora a questo punto sono più tranquillo, perché se anche facessi pasticci li sto facendo in un branch separato, e andiamo ad aggiungere il metodo equals al mio oggetto voto. Con il ragionamento di prima, il metodo equals andrà a controllare solamente il nome del corso. Allora io qua, tra i vari genera, non c'è nessun genera equals ma c'è un genere hash code e equals messi insieme. Dell'hash code parleremo bene approfonditamente domani. Per ora pensiamo che sono gemelli siamesi e devono andare ogni volta di pari passo. Se definisco metodo equals devo definire anche il metodo hash code, che ovviamente devono lavorare sugli stessi parametri, in questo caso solamente il corso. Potrei anche scriverlo a mano. Eh? Però il cuore del metodo equals è questo. Dove è andato? Questo. Cioè alla fine fa un confronto tra l'attributo corso di questo oggetto e l'attributo corso di un altro oggetto. E questo l'avremmo potuto tranquillamente scrivere a mano. If uh, this.getCorso.equals di other.getCourse ciò che sta davanti e noi invece a mano non avremmo di sicuro fatto ci saremmo dimenticati qualche cosa è tutta una serie di controlli preliminari per verificare che uno non sia nulla l'altro non sia nulla uno sia un, co, un oggetto vuoto eccetera eccetera no? ehm, che il Eclipse genera giusti e noi probabilmente ci saremmo dimenticati qualche controllo intermedio noi abbiamo definito equals chiamando equals. Ma cos'è ricorsiva sta roba? C'è un metodo che richiama se stesso? No, è una delega questa. Perché l'equals della classe voto richiama l'equals della classe string. Perché corso è una string. Ricorsione avremo modo di farla e ci divertiremo in questo caso no, semplicemente un metodo con lo stesso nome in cui delego il confronto al metodo sottostante della classe string ok e questo mi permette di far sì che nella classe libretto possa cominciare a lavorare su verificare se una valutazione esiste già nel libretto quindi io ti posso passare al mio libretto un voto e tu libretto mi dici esiste già? Quindi creiamo un metodo public boolean, esiste già sì o no? Esiste già voto. non metto la accentata perché sennò poi quando copiamo una computer, computer all'altro fa casino no? allora cosa può capitare? può capitare? mi arriva un oggetto vuoto e devo dire guarda che un vuoto uguale a questo esiste già nel mio libretto. Quindi quando è che mi restituisce vero? Quando ho trovato un esame, cioè un corso uguale col voto uguale. Quando è che mi restituisce falso? Quando ho trovato un corso uguale col voto diverso oppure, ho trovato, oppure non ho trovato nessun corso. Giusto? Quindi, dato un voto, link, scusate, link, voto, non è mai sprecato il tempo perso documentare, eh, determina se esiste già, un voto con uguale corso ed uguale punteggio. Quindi restituisce true se ha trovato un corso e punteggio uguali. Invece restituisce false Se non ha trovato il corso, oppure l'ha trovato con voto diverso. Quindi in pratica qua dentro la prima metà del lavoro che dobbiamo fare è questa. Cerca esame. Non andiamo a riscrivere un ciclo for che abbiamo già scritto una volta. Poi domani lo cancelleremo anche quel ciclo for. Però dobbiamo trovare se c'è uno con l'esame uguale, col corso uguale, e eh, abbiamo già un metodo per trovarlo. Quindi, prima di tutto, dovrò dire voto trovato è eh, dis.cercaesame v.getCorso, del, del, del voto v il nome del corso qual è? ok, allora io già metto il cerco esame che mi va a confrontare il nome del corso e mi restituisce un oggetto se l'ha trovato o no se non l'ha trovato se non l'ha trovato allora restituisce false l'importante è aver pensato prima a tutti i casi no? l'abbiamo scritto nel commento e quindi adesso semplicemente dobbiamo tradurre in codice il commento è facile se invece l'ha trovato, devo andare a vedere il punteggio. Quindi il voto trovato, punto getPunti, questo è un intero, quindi posso usare uguale, anzi devo usare uguale, a v.getPunti. Se sono uguali i punteggi, allora ritorno true. Altrimenti ritorno falso. E qua per il momento ci fermiamo. Dobbiamo ancora testarlo e dobbiamo ragionarci perché poi ci accorgeremo che l'80% del codice che abbiamo scritto qua non serve. Lo possiamo semplificare se pensiamo che sotto non abbiamo un array C ma un array list Java che è un pochino più furbo, quindi certe cose da solo le sa fare già. Ma questo siamo obbligati a aspettare fino a domani per vederlo. Faccio commit e vi saluto. A domani.